Benvenuti a tutti in questo nuovissimo video, io sono Bruno Magno e oggi siamo qui in questo nuovissimo video di Mario Allora vi dico, ah. giù uscire uno speciale che sto preparando che è veramente bello, per oggi come vi state vedendo da questa finestra C'è qualcosa in più laggiù. adesso andiamo a vedere tutto, non è così, era andiamo a vedere, non vi faccio, non vi faccio spoilerare. Ehm, um... Anzi, qua dentro cosa ci sta? Ne ha la l'altro. Però prima, prima di andare a vedere, qua adesso me lo riprendo perché voglio, mm, dopo dobbiamo incantare quelle delle cose un po' meglio. E andiamo a vedere una cosa: una cosetta dietro casa mia che ho fatto. Molto, molto, molto, molto, molto bella. Tutti questi alberi Comunque sono a scorciatura E non vi faccio vedere cosa Anzi mi metto Quanto che si può al massimo ci sarà un casino farvelo vedere e mi metto anche le scuola cinematografica Forse raga mi devo mettere Siete pronti? Tanto Faccio Signore e signori sapevamo tutti che c'era questa casa ma dietro la casa ci ho fatto anche una piscina una piscina signori una un'altra un cascata uh... un'altra cascata uh... adesso vi faccio vedere mi si è un attimo bugato tutto no, no non così no, no non mi fare scratch non voglio effetti ragazzi guardate che bella cascata la casa mia guardate che figata se avete incredibile se non lo posso volare non... Non, me... non si scrive come molto molto qui me... sullo Guardate che figata Mi sa, tutto al contrario Guardate che figata Guardate, ammirate Guardate che figata, raga Guardate, Imponente una cascata Si è messo pure a piovere Si è messo pure a piovere Ma uffa, si è messo pure a piovere Nel più bello, sul più bello Guardate che bellissima cascata è bella bella bella poi da sopra ragazzi io voglio provare a fare lo scivolo questa è anche uno scivolo si è shigame mod no sorvevo si shifu che figata è una figata veramente incredibile il mio caschetto con la respirazione. L ho messo la cesta mi rimettere f1 ok se no mm, mi succede un casino però mamma mia con la visuale cinematografica è fighissimo cioè giro film sempre andiamo in casa mia cioè andiamo nella base che è piaciuta tantissimo prendo il mio Sennò sì, non minecraft perché non Minecraft. No, posso riprendere. Giusto adesso, adesso. Ah, e anche lo scudo. Me lo metto subito al posto. Adesso a dormire. Non posso dormire. Ah, è sera. Allora, visto che è sera. come ho fatto pure quest'altro passaggio segreto. Questo passaggio per non salire sempre. Quindi, maestro l'ho scavato. Andiamo... A mangiare un pochino e... vorrei combattere un pochino vorrei farmi un pochino di esperienza per questo andiamo a um... a te villaggio andiamo a villaggio eh, villaggio quello più vicino che questa... okay, qua uh c'è pure una volpina c'è due delle bacche no beh lo so andiamo a vedere un po' se cosa fanno andiamo a vedere questa casa non mi ricordo se l'avevo vista ma ah, si sì, tutte le cose Viste in questo villaggio, e di qua questa porta c'è qualcosa. anche eh? così, in caso così la volta che mi segue, di qua si va di qua. E di qua non c'è. Ci... Si ferma. Ma qua adesso è solo Le case con penso quelle io sarrei un po' in alto per vedere se è un po' la zona e se ci sarò un golem non l'avevo visto e raga ditemi perché se ci sono un golem nei commenti e se sapete qualcosa su questi villaggi che non sì. sono che non ci sono eletti Può salire più in alto? C'è percorso una cosa Come Spider-Man! Spider-Man! Spider-Man! Ecco, qua ecco, ecco, ecco, queste sono le uniche case che ci stanno. Non potete rarne dentro a letto. Questa, questa è una casa vuota. beh raga, qua non c'è un tubo. Non c'è solo un tubo e oh, dovrebbero arrivare qualche mosso per l'appuntamento ma non si presenta no c'era cioè, la festa l'altra volta e oggi non c'è stato un tubo anzi andiamo a vedere proprio se ci sta un non mi serve un po' di terra per fare questa cosa Beh mi metto la pala mi serve un pochino di terra la super la mia super pala, che dovrebbe essere anche indistruttibile eh, voglio fare una cosita vedete se ci sali polmi quindi voglio colpire una voglio colpire un voglio colpire un lo so non scusa voglio andare a delle case mi sembra questa qua oh due insieme no per favore due insieme no ok vai dammi le tue cose e tu che scappi oh ti scappi oh grazie per le frecce vedere in una casa, questa dovrebbe essere una cosa. No, non è la stessa, è una cosa. Mi serve un letto, mi sembra che qua c'è stato il letto. C'era un letto viola, mi sembra che era la casa del foglio. No. Vai, dammi tutte le cose che mi puoi dare si sì. si sì, sì. ah eccole continuano qua le case sto scherzando qua è casa mia oh, le case tu lo piccolissimo questo villaggio bro. se riesco a fare qualcosa di per e trovare una casa io mi metto un sospetto remote speaker per vedere se c'è solo una casa qua che non si può fare così un colletto eccolo remote x non ci sta un golem non abbiamo un golem no. Ma se io butto le cose dentro al canderone che succede dovrebbero scomparire un po posso entrare dentro il calderone no. bene raga. Allora verso le speranze mi ritorno a casa è il ventesimo giorno che sto in vita ma no, sta montagna la cosa mia dovrebbe essere di ecco di sente casa mia andiamo a casa mia il come filma no <ride> volevo fare l'atterraggio ma che no raga un secondo che figata è sta cosa che si gira da solo Ma io mi sto innamorando comunque della visione cinematografica ciao a tutti siamo ritornati in sopravvivenza vediamo la pistola cinematografica qua devo fare un altro problema di incantesimi e eh si sì, ma lo so di per incantare le asce quindi scusate quindi voglio andare se ci riesco nella uh, mia farm no. No, no, vedo lo so la vado in creativa vado in creativa vado in creativa Slash, um, download creative. Tipo, come ci mettiamo? Mm, zombie. Zombie quanti no? li danno? Due molto. Non ti Poi i picchi cosa fanno? No, i piccoli no, sono queste era uno pigzuppia quello che ci aveva là piccano anche la stessa ma si picchiano? no non no, voglio suonare veramente tanti perché voglio farmi veramente tutti un tavolo ho fatto entrare però non hai sponti troppi S S non su Vibe. Non è stata da ma quante esperienze facciamo? Tanta di Se mi lo oh, Sì, lo so. Raga 7 di esperienza. Mamma mia. Pure le pepite d'oro, signori. Quelli, quelli danno Dove veramente dici? la spada. e Sì, vabbè, io qua ho la regia che Venite qua io fu avanti i prossimi <ride> stagando <ride> sto sento sembra troppo vicino a loro troppo oddio mi hanno pure avvelenato tutti i passati che lo cioè, doveva avete... no che okay. va poco io mi sono mangiata la carne cruda, che mi hanno avvelenato questi. No. Ma è esperienza, è esperienza. Io voglio l'esperienza, io voglio l'esperienza. Non so spero cosa che c'è che si rigenera. Affilatezza, ripestino, fortuna. Affilatezza rivestino fortuna. Cioè io adesso la verta per, per quanti colpi che sto da. Allora, dai, arriviamo a 30 così mi faccio e siamo vicino a uno strumento so ma quanti nemmeno c'è sì lo so um ne abbiamo uccisi più o meno tantissimi sono 23 mi tiro le ricompense più o meno ne abbiamo uccisi tantissimi poi vabbè con la spada che mi dà fortuna mamma mia abbiamo ucciso ne abbiamo e ucciso c'è un altro persino il ferro che è molto raro E la carota è la carota i raiding mi fanno anche più male di me visto che c'è una spada d'oro mi danno più sp è vero, però fanno, fanno male, fanno male dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, che che mi dai, dai, di fame eh. ok Non siete pronti a fare il tuo amico? Non siete dietro a fare il tuo amico? Non siete pronti a fare l aspetto l aspetto d oro. D oro. rarissima si la spada non è rarissima perché, vabbè, li uccide tanti anche, non ci conto d'oro si sì, sì, sì, può l'ingotto un altro spada d'oro sono belle cose fortuna che ho rigenerazione la, che ho la ripristino perchè quasi ogni volta che ti pongo tanti spada d'oro è e mezzo le volte mm -hmm. Di d ora. D ora 3 spade d'oro tutte spade d'oro non a ma io non mi ricordo se mettendo le spade d'oro le armi sul corpo se non si fa no. se lo metto no 5 lingotti d'oro no. dai che buono non che sono mirata anche la petita eh, ora armi armi vedere solo una cosa si sì, è possibile aggiustarle con loro no come un coloro Facendo questo non si di andare ginger almeno anche meglio questa qua mi si vede solo quando entrono dentro al ma forse quando andiamo a vedere sì. sì, di Zerter, il che sarà più... sì. ho preso... Il costo di ferro mi deve levare a questo. Ok. Andiamo sponati tipo 30. Voglio smonare poi un po' di questi. Così, muco io. <ride> Sto sì. scaricando il computer. Tu carica, prendi, metti, metti. Poi poi corri, forza. Boh. 22 c'è no ah, un attimo ci si mettere in distintibilità qua perché sennò no eh si beh. distrugge però vai questo accumuola un botto attenzione alla parete le parole sono molto rare mamma mia completo fila di finisco di fare i miei 10 piclin questo titolo non so che tagli faccio no, non mi si è buggato tutto faccio non so che titolo tagli se tagli guarda li colpisco con la pala li colpisco non riesco a fare Yes. riesco a incantare la no, roba faccio faccio no, faccio 40, faccio no faccio la piscina che è più bello la cascata cos'è? Oh, no, no vabbè raga scratch scratch no vabbè è rarissimo questo che fortuna ho avuto ma no, io quello non lo uccido devo stare attento a non ucciderlo Oh, oh, oh karma karma karma io meno belle cotti sono un po' arrabbiati mi rigenerà no non fa mia lanciare la cosa Poi, sapendo, no, vabbè, abbia dolce ma quello colpo che... è stranissimo ho fatto gli sketch ho mm. dato pure la carne cotta ho dato pure la carne il sapore. Oh, questa è indistortibile ma che c'è? non ce la ho? no, ce la è ah sì, questa eh, non... qua ah si, va bene proviamo con questa questa più questa mi ci metto tutto dentro la cesta e poi me ne frego facciamo la cessa ci metto tutto nella cesta qua e mi ci metto tutto qua dentro le cose, le sì, cose sono fatte una statica vera. Le minerali, e questo eh. è il cibo, questo allora, è il cibo. Questo. Lo so, però poi... Lo ti serve. Lo prendo dietro, lo mettiamo nel cibo. No, lo lascio tutto mm -hmm. qua dentro e cioè, poi ci siamo un altro giorno. Aspetta ma le piste che mi puoi lasciare queste no, queste no, queste no, no le flecce si sì. questo è tutto per sopra e torna la, la palla che mi ha metto qua quindi non che mi metto qua quindi mi puoi sentire la persona e poi vedere me la persona per guarda fortuna ma la tengo ma mi me devo mettere un piste che sì non è molto indo non secondo raga allora ragazzi no iscrivetevi iscrivetevi iscrivetevi al mio canale mi raccomando studio territorio su youtube su twitch se non siete ancora iscritti fatelo se siete iscritti mi chiede un bel mi piace e ci vediamo un prossimo video